Ciao, benvenute e benvenuti, eh, sono molto felice di essere qui insieme a Miriam a inaugurare... Ciao, buongiorno, ciao a tutte. ...questa edizione del Freelance Camp online, un'edizione che abbiamo scelto di dedicare tutta a un tema, direi fondamentale Miriam. Più che fondamentale, signora mia. Eh, sì, sì, <ride> ogni edition, finalmente. Sì, quindi la ragione per cui stiamo qui a lavorare, è che sono eh, i soldi, Quindi, quelli che eh, ci danno i nostri clienti, quelli che mettiamo da parte, quelli che riusciamo a risparmiare, quelli che non riusciamo a risparmiare e insomma quelli che ci permettono poi di essere eh, diciamo sempre professioniste, professionisti migliori e anche di fare qualcosa dopo il lavoro, perché insomma, come si dice, non è che viviamo per lavorare, ma lavoriamo per vivere, almeno io, non so voi. Sottoscrivo, sottoscrivo, anche perché viceversa, ragazzi, Beh, fatica, fatica. Sì. Allora, se la regia mi manda le slide, eh, parlando di soldi, giustamente io parlo dei nostri sponsor che a cui vogliamo veramente molto bene perché oltre ad essere tutte persone fantastiche poi alcuni di loro li vedrete li conoscerete eh, se non li conoscete già eh, perché terranno dei talk o saranno presenti nelle sessioni di chiacchiere eh, all'interno di Open e insomma sono anche quelli che poi ogni anno ci danno oh, il carburante con cui riusciamo a organizzare tutto questo ringrazio Uh, innanzitutto Banca Etica che è con noi da tanto tempo e che parlerà poi insomma, uno dei primi talk della mattina ehm, chi meglio di una banca ma di una banca che non è solamente un posto che scambia soldi ma insomma lo fa anche cercando di migliorare un pochino il contesto in cui noi operiamo tutti e quindi Banca Etica, grazie, e grazie anche a Siteground, Copreno e Iost, che ci supportano anche loro da tante edizioni, sono ormai diventati parte della tribù del Freelance Camp. Poi c'è tutta una serie di eh, sponsor tecnici, che sono quelli che fanno funzionare le cose, eh, c'è il nostro meraviglioso staff di Digital Update, c'è Apropos, che ringrazio moltissimo, che... Eh, la, cura la regia e l'organizzazione tecnica di questa edizione online. Il nostro uh, amatissimo Roberto Pasini, a Cacalamun, che è quello che prepara tutta l'immagine, che cura tutta l'immagine e anche la programmazione che sta dietro al Freelance Camp, e poi ci sono anche una serie di sponsor tecnici che sono quelli che, hanno che ci hanno aiutati a riempire la fantastica welcome bag che dovreste avere già ricevuto. è sì? arrivata stamattina, è arrivata stamattina via mail, quindi magari dopo durante i momenti di networking, insomma, è piena di cose be belle e utili, come si dice. Sì, o anche dopo, insomma, ci sono talmente tante cose che sono sicura che poi eh, per scoprirle, esplorarle, usarle tutte, insomma vi divertirete anche nei prossimi giorni. Stamattina state qui con noi. E sempre parlando di soldi, una cosa che eh, come Freelance Camp abbiamo sempre fatto, da, da, da dieci anni che siamo qua a parlarne, è eh, di destinare, eh, di donare un po' di soldi, di, metter, di mettere in circolo un po' di soldi per qualche buona causa. Quest'anno ci sembrava... Eh, Cosa da fare eh, di aiutare, chi sta aiutando i profughi che scappano dall'Ucraina? E quindi abbiamo fatto una donazione di 500 euro a Intersos, eh, specificamente sul progetto di supporto ai profughi dell'Ucraina. Detto questo, direi che la nostra introduzione è terminata, non la terrei più lunga di tanto. Quindi, eh, Miriam, partiamo. Diciamo. yes ciao. Cominciamo alla grande direi.